esercizio di nuovo li rivedremo sotto diverse salse questo già nel corso e ovviamente sto saltando diversi dettagli e commenti però è un moto planare viene nel piano per specificare la posizione del, del, del punto ho bisogno di due coordinate x e y però voglio che questo moto avvenga lungo un arco lungo un cerchio e quindi in realtà quegli x e y non sono indipendenti ma eh, hanno il legame che x quadro più y quadro deve essere uguale a r quadro deve stare sul cerchio allora mi basta in realtà un numero e allora la posizione della particella è un moto perché avviene nel piano è un moto bidimensionale, in realtà stando su una curva è un moto unidimensionale e quindi per specificare la posizione della particella mi basta un numero. Il numero che userò è l'angolo. L'angolo l'abbiamo misurato come nella, come nella trigometria l'angolo 0, la crescita degli angoli avviene in senso antiorario, la decrescita in senso orario. Um, la legge oraria, cioè questa è una parola che voglio usare adesso sarò corso. la dipendenza dell'angolo dal tempo voglio che sia lineare in modo che la particella si sposti con una certa regolarità angolare nel suo moto sul cerchio, questo quindi sarà chiamato moto circolare uniforme essendo una retta, la dipendenza dell'angolo dal tempo lineare, essendo una è retta la dipendenza eh, dipende dal tempo e c'è un fattore di proporzionalità che chiameremo omega 0, hm? chiamato anche pulsazione in certi contesti o velocità angolare in altri, <coughs> infatti se io vi chiedo qual è la velocità angolare e voi chiedete cos'è la velocità angolare professore? Beh, se l'angolo è del tempo io dico che la velocità angolare è la derivata dell'angolo rispetto al tempo e voi Ah, ah questo d'accordo, questo è chiameremo la velocità angolare, e quant'è la velocità angolare per un moto di questo tipo? Beh, è proprio il coefficiente angolare di questa belletta retta che è omega 0, quindi omega 0 si è chiamata velocità angolare, il pedice 0 ci ricorda che è una costante, invece una velocità angolare non costante avrebbe, eh, l'angolo non, non avrebbe un andamento lineare um, oppure in certi contesti è anche chiamata la pulsazione il pedice 0 vi ricordo lo metto in più come promemoria ragazzi questo è una costante quindi questo è il modo di specificare la posizione della particella vedete che ho bisogno di un unico numero l'angolo, che ovviamente dipende dal tempo e scrivendo così l'argomento del seno, del coseno e del seno sto dichiarando esplicitamente che l'angolo qua dentro è proprio quello lo vedete, questo è un moto circolare uniforme la velocità cos'è? in fisica diremo che la velocità è la derivata della, della velocità in una certa direzione è la derivata della coordinata per quella direzione rispetto al tempo, quindi avremo una velocità nella direzione x e una velocità nella direzione y. Poi inventeremo anche il concetto di accelerazione, e l'accelerazione ce ne saranno due tipi: tre, perché abbiamo un mondo tridimensionale. In questo problema bidimensionale avremo un'accelerazione nella direzione x e un'accelerazione nella direzione y. L'accelerazione, che diavolo È. è come abbiamo definito la velocità s la derivata, anche l'accelerazione la nella direzione y è la derivata rispetto al tempo della velocità nella direzione y. Quindi, quant'è è l'accelerazione nella direzione x? Di questo esercizio, l'accelerazione nella direzione x, A, B, x è uguale a. Oh, che interessante! Meno omega 0 quadro, x. Notate che c'è un omega 0 al quadrato. Da dove viene fuori il primo omega 0? Viene fuori quando faccio la prima derivata facendo la derivata di x rispetto al tempo, c'è un omega 0. Perché c'è l'omega 0? Teorema della derivazione delle funzioni, delle funzioni composte giusto? L'accelerazione mi serve fare un'altra derivata? La derivata della derivata allora farò un'altra derivata, ed ecco che escirà fuori un'altra omega 0 quindi ce ne sono omega 0 al quadrato, quindi non faccio i passaggi, lo faremo al corso, questa è solo per completezza. La cosa che va veramente bottom notato è che l'accelerazione della di direzione x è proporzionale alla posizione, l'accelerazione y è il fattore di proporzionalità, è un segno meno è omega 0 quadro, omega 0 quadro. quadro, perché quadro? Perché ho derivato due volte, una prima volta ho derivato x per la velocità e ho derivato una seconda volta per l'accelerazione, se per, per caso avessi voluto derivare una terza volta avrei avuto un omega 0 al cubo se avessi voluto derivare 7 volte di fila avrei avuto omega 0 alla 7 ogni volta che derivo usciva fuori un omega 0 sono cose da adottare e di mettere in tasca ok, qualche commento su una specie di dimostrazione del teorema della derivazione delle funzioni composte allora immaginate che appunto avete z che dipende da y e y dipende da x quindi in ultima analisi z dipende da x Rapporto incrementale, scrivete il rapporto incrementale, eccolo qua. Giusto? Adesso guardate qua, applichiamo la stima lineare proprio a quello. Quindi questo pezzo dentro la parentesi quadrata, eh, la riscrivo così. Quindi è il valore iniziale più... Quello che viene dall'estrapolazione lineare seguendo la pendenza salendo quindi per un cateto verticale che è proporzionale al cateto orizzontale a delta x Questo è di quanto mi sposto in un orizzontale e questo è la pendenza, della, è la pendenza della, della retta tangente e quindi questo corrisponde a quanto mi sono innalzato in y quando cambio la x di delta x Adesso guardate qua, quello che ho qua è z per... Questa è la chiamiamo y, lo è, semplicemente sto per un attimo ignorando la x, sto pensando questo come z funzione di y. Quindi ho z, y più un delta y, dove il delta y è questa roba qua. Quindi applico la stima un'altra volta e quindi cosa faccio? o la z in y anzi meglio dove calcio sapere che finisce sto butt sta brodavi ho preso tema Però. Mm. allora Questo è la derivata di z in y che devo moltiplicare per l'incremento y, che quindi io in realtà sto pensando di fare questo. Mm? Vedete? Questa è la stima di z, parentesi, y più delta y. Questa è la, è la z di y, questo qua che ho appena scritto è zy. E questo vuole essere il contributo della, del cateto orizzontale delta y per la per la pendenza di z come derivata rispetto a y ma delta y cos'è? beh eccolo qua, lo scritto per esteso qua e poi ho questo tutto diviso delta x quindi vedete che questo e questo vanno via e mi rimane Ovviamente questo delta z e questo delta z che rimane che è quello che volevo dimostrare Vedete? Questo è proprio nella notazione mia dei fisici Vedete come la notazione dei matematici è un po' povera? e quindi solo se uno ha veramente sotto controllo quello che sta facendo può, può sembrare opaco invece la notazione che usano i fisici è molto più trasparente perché vedete quello che vi, ho, uh, vi permette in qualche modo di memorizzare e usare, non tanto memorizzare ma usare i teoremi in maniera corretta perché ripeto potete mentalmente pensare che questo delta y e questo delta y si stanno, si stanno in qualche modo Uh, uh, cancellando e quello che rimane è in effetti la derivata di z rispetto a x è quello che volete fare quindi qua di nuovo fate tesoro di questo perché è veramente prezioso anche se non lo riderebbe in qualsiasi matematico fate tesoro di questo eh? fate prima questo e poi fate la vostra valentina di passaggio, va bene? l'abbiamo usato ok Cercate di padroneggiare questa storia delle stime lineari e voglio non dover sprecare un'ora di tempo per spiegare il corso, quindi però quasi per scontato dovreste sapere l'espressione di Taylor del coseno e del seno, lo sapete? Lo sapete scriverlo? Mi raccomando, tatuate questo sul corpo dovete sapere cos'è un radiante Allora il coseno è una funzione Quanto vale il coseno di zero? Fidatevi. <ride> Sapevate questo, sì? Guardate come questo qui. Qualsiasi cosa 0 e 1. Quindi, se guardate qui, qua appaiono gli esponenti. 0, 2, 4, 6, 8, pari qua, appaiono gli esperienti dispari la funzione coseno è una funzione pari cosa vuol dire? Cerco di Normalmente misuriamo gli angoli, gli angoli positivi sono gli angoli in senso antiorario, un angolo negativo e un angolo fatto così. Quindi il coseno di meno teta è uguale a coseno di teta, questa è una funzione pari perché il coseno è la coordinata x qua <coughs> ha disegnato un cerchio un po, un po' schifo è la coordinata x del punto sul cerchio unitario e quindi quando voi prendete un angolo negativo la coordinata x non sta cambiando invece il seno di meno theta come vedete cos'è il seno? il seno è la coordinata y del punto sul cerchio unitario se voi prendete un angolo negativo è nel quarto quadrante il punto è qua giù, giusto? Quindi la coordinata x è sempre positiva, ma, il, ma la coordinata y ha cambiato di segno quindi questo è meno seno dell'angolo. Questa è una funzione pari, questa è una funzione disperi. Appaiono quindi pari dispari. Appaiono gli esponenti pari e appaiono gli esponenti dispari. Numeri complessi, molto velocemente. Salto professore, fate con le dei numeri complessi. Guardate, ah. c'è un collegamento. Uno dei più bei collegamenti della matematica. Shhh. Numeri complessi. Allora, i numeri complessi hanno due rappresentazioni che dovreste già sapere. Che do per scontato. Shhh. Il numero complesso c'è cioè una rappresentazione, tutte e due queste rappresentazioni uh, prendono papale papale. La, la, la, la geometria analitica di Cartesio è il cerchio unitario e la trigonometria e ve lo rifanno in uno spazio nuovo che si chiama il piano dei numeri complessi chiamato il piano di Gauss o il piano di Argan quindi un numero complesso può essere rappresentato come una coppia di numeri la prima a destra, la prima a sinistra che si così questo è un punto che è sul piano di Gauss, sul piano dei numeri complessi non è il piano XY di Cartesio, è un piano nuovo però prenderemo la, formalmente la matematica di Cartesio del cerchio unitario. e la, la ricicliamo concettualmente, stiamo facendo esattamente la stessa cosa. Questo numero complesso, che spesso è indicato con la lettera Z, avrà due pezzi, verrà caratterizzato da due coordinate. Quindi avrò una coordinata. Questa, questo asse qua è chiamato la parte reale di Z. Questo asse qua è chiamato la parte immaginaria di Z Quindi questo numero complesso avrà due coordinate Quindi può essere chiamato con una coppia ordinata Quindi la parte reale di Z e la parte immaginaria di Z Va bene? Poi un'altra rappresentazione è questa Di dire che Z, la parte reale, magari la supponiamo che piuttosto di scrivere così che è brutto chiamo A piccolo la parte reale e B la parte immaginaria Quindi questa è la parte reale di questo numero Z e questa, la coordinata, chiamiamola X la coordinata X del numero Z è la parte reale A e la coordinata di Y, metto tra virgolette è la parte che chiamiamo B si scrive anche così il numero complesso come a più ib i è uguale alla radice di meno 1 i matematici e i fisici tendono a usare la lettera i non so cosa abbia fatto il collega di matematica che abbia fatto i numeri complessi se ha usato i? gli ingegneri, eh, voi siete ingegneri quindi prima o poi nei vostri corsi di uh, matematica, di numeri complessi applicati alle problematiche in e tendono a usare J. Ok? E la cosa buffa <ride> poi lo ridirò durante il corso perché lo dico adesso perché è venuto in mente uh, gli ingegneri dicono: ma voi usi i fisici, usate la I! Noi usiamo la J, io che ma perché? Ma perché per noi la I è la corrente elettrica! E io rispondo, sì. e per noi la J è la densità di corrente elettrica. Noi ci basiamo, basiamo solo dei matematici. Eh? Non c'è nessun motivo valido per usare J, però è una tradizione di ingegneri, lasciamoli, tanto le persone hanno le loro tradizioni. C'è un'altra rappresentazione dei numeri complessi. Allora prima dobbiamo dire alcune cose per i complessi, per esempio esiste il numero coniugato a questo numero qua, il suo gemello stretto, una specie di l'antimateria, di, uh, una specie di l'elettrone e il positrone, uh, cioè il numero z e il suo complesso coniugato, il complesso coniugato uh, in questa rappresentazione qui e ha meno eb quindi se il numero complesso originario è qua, il suo complesso coniugato si chiama questo, il complesso dove si trova? Si trova qua giù, va bene? Questo è Z, Z coniugato, va bene? È una specie di gemello uh, riflesso attorno a questo asse dei numeri reali, d'accordo? Uh, allora si introduce un'altra rappresentazione, questo mi serve tra un attimo per capire tutto c'è un'altra rappresentazione dei numeri complessi che useremo che è questa qua per dire dov'è il numero complesso mi rifaccio al cerchio unitario dico a che distanza si trova dall'origine e a quale angolo cioè io posso dire dov'è il numero complesso in due modi, o dando le coordinate chiamiamole cartesiane oppure dicendo quanto lontano è dall'origine e a che angolo si trova sempre due numeri sono quindi quest'altra rappresentazione specifica la distanza e a che angolo? La distanza del numero complesso dall'origine si chiama il suo modulo e lo si indica magari con o così o magari con anche una rho certe volte la gente usa la rho quindi il numero complesso si scriverà come il suo modulo e quello che sto per scrivere dovreste già saperlo. È al i theta. Chi l'ha già visto questo? Tutti? Ok? Tutti l'avete già visto. Dovreste sapere cos'è questa misteriosa cosa qua. Eh? si chiama il... il vabbè, tra un Questo si chiama il modulo, questo si chiama la fase o anche l'angolo, questo è il modulo il modulo come vi ho detto concettualmente è la distanza del numero complesso dall'origine e voi guardate il, il triangolo di Pitagora che bello Pitagora di tutto qual è la distanza secondo voi? se A e B sono le coordinate cartesiane qual è la distanza di quel punto dall'origine? è la radice di A quadro più B quadro giusto? ok? quindi il modulo quadro è A quadro più B quadro cioè perché non mi piace la C quadrate e come si fa quindi a calcolare il modulo come sono collegate queste rappresentazioni? Che il modulo quadro di un numero complesso è uguale al, al numero complesso moltiplicato per il suo complesso coniugato, giusto? Perché voi non fate altro che dire A più B, A B che moltiplica A meno IB, e poi svolgete come si fa? Dalle, dalle... Quando si fanno questi prodotti qua? Secondo elementare, terzo elementare. questo per questo, poi questo per questo, poi questo per questo, e poi, e poi questo, eh, questo per questo che è meno il quadro di quadro, ovviamente questo e questo sono identici si cancellano, cioè i mi hanno cambiato il segno, quindi mi rimane questo ma a questo punto mi ricordo che i quadro è i uguale a meno 1 è la radice di meno 1 quindi i quadro è uguale a meno 1 e quindi questo, ok, sono cose che voi sapete d'accordo? Quindi se voglio trovare il modulo quadro di un numero complesso cosa faccio? moltiplico il numero complesso per il suo complesso coniugato, poi se voglio il modulo deve stare radice quadrata, ma concettualmente, il modulo di un numero di che cazzo è? <ride> è la distanza Pitagorea del numero dall'origine, puttana! E la fase cos'è? Qual è la tangente di quell'angolo? Trigonometria, la tangente della fase, cos'è? E questo? Ho fatto quello! Cos'era la tangente, no? Se ho fatto così, Quindi cioè il cateto verticale fratto il cateto orizzontale quindi il cateto verticale è B quindi vedete che la fase, quello che appare qui questo è, qua, questo è A quadro più B quadro radice e la fase è, uh, è il tangente alla meno 1 di, di uh, la, parte, la parte immaginaria no? fratta la parte reale cioè voi fate la, la parte immaginaria fratta la parte reale e ottenete un numero fate l'arco tangente di quello cioè che angolo è che vi dà quello come tangente e quello è la fase ok? Molto semplice ok, qualche commento su questo signore qua <coughs> è uno dei più bei numeri della matematica, appare in tutta la fisica, appare in ingegneria, uh, è un numero assolutamente straordinario. Ssh. Chi è? Ssh. È un numero complesso che ha modulo 1, giusto? Cioè, se un numero complesso è il suo modulo per E alla Iθ, allora questo è un, è un numero complesso che ha modulo 1. Cosa vuol dire modulo 1? Che in questa specie di piano di, piano di argando o di Gauss, che è una specie di uh, piano di cartesio astratto, che io ho nella mia testa, devo immaginare un cerchio unitario, perché quel numero, a seconda del valore della fase, è sul cerchio unitario nel piano di Gauss a modulo 1 Quindi, questo è il piano pseudo cartesiano eccolo qua, questo è un cerchio unitario non è molto cellulare <ride> ma portate pazienza quando teta vale 0 si trova qua e quel numero è, quando teto è uguale a 0? È il numero 1, il vecchio numero 1 che forse Dio, eh, cioè, lo avete messo nel parola di Kronecker? Era un matematico tedesco, lui diceva Dio ci ha dato i numeri naturali tutti gli altri eh, li abbiamo inventati noi i numeri negativi, i numeri razionali, i numeri razionali i numeri complessi, ok? Dio ci ha dato il numero 1 trino 1 Questo è il vecchio numero che fa parte dell'umanità quando teta vale 0 quando teta vale pi greco mezzi dove si trova a sto punto? Si trova qua quindi questo è il numero 1, 0 questo è il numero 0 1. Quando θ è uguale a pi greco dove si trova il numero complesso? Si trova qui. E questo è il numero meno 1, 0, cioè è il numero, vecchio numero reale, uh, uh, uh, uh, naturale, cioè questo non è naturale, è, è, um, è intero, però questo è già inventato dall'uomo, no? Cioè questo è un cellulare, questa è una teta ma poi decidere di usare i numeri naturali per contare i passi è una trovata in un'invenzione dell'uomo quindi io dico ok questo è lo zero che è un'invenzione dell'uomo passo tre passi di là: 1, 2, 3 Cosa sono i numeri negativi? Lo sto spiegando al mio, mio bambino di 7 anni non ricordo mai, 9 anni Ormai e mia moglie si incazza perché. Non, ma non stanno ancora facendo i numeri negativi alle scuole del io mi chiedo che cosa cazzo stanno facendo. <ride> e talmente è talmente facile il concetto di numero negativo. Perché esistono a farlo? Perché è ovvio che finché conto le cose, 1, 2, 3, 4, 5 meno 1 fa 4 meno 3 eh, eh, eh, e poi. Se ho zero dita, è chiaro che non esiste il meno uno degli, del contare le cose. Questo è ovvio. Ma nei passi, sì. Fai tre passi di là: uno, due, tre. Adesso fai quattro passi di là: uno, due, tre, quattro. Lo zero era là, sono a un passo in quella direzione. Perché non insegnare a questi bambini? Lo sanno già. Sanno giocare con, con eh, vabbè, la scuola italiana. Sta andando a Ravengo. Il numero negativo è un'invenzione dell'uomo. Questo chi è? Vaffanculo, questo chi è? <ride> Ho fatto da ecco. <ride> chi è questo? Questo è 0 parte reale meno 1 parte immaginaria. Ma allora guardate: è alla i di greco chi è? e meno 1 Questo è sulla tomba di Eulero Quanti di voi quando moriranno qualcuno scriverà sulla propria lapide una formula che entrerà nella storia della matematica o della fisica o della tecnologia? Ok Guardate questa forma, è straordinaria. C'è stra... tutta la matematica dentro, c'è il numero 1 che ci ha dato Dio. C'è il numero 0, c'erano tre biscotti e arrivano tre bambini, uno mangia a testa, non ce ne sono più, questo fa parte del resto della vita. 0, 1, c'è pi greco, c'è i e c'è il numero di Nepero, di Aulero. Cos'è? 2, cos'è? 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, e poi cambia purtroppo. Ricordate però, questo è quello che ogni ingegnere deve sapere, questo è quello che ogni studente della, che sta lottando per un 18 dovrebbe sapere, se sa 2,718 va benissimo, però se notate che è 18, 18, 28, 18, 28 e poi taglia se imparate questo <ride> avete tutte le cifre significative che non vi serviranno assolutamente e anche troppo, però almeno sapete il numero no? C'è il numero di Olero, c'è i, c'è pi greco, c'è uno, c'è zero, in quella forma c'è tutta la matematica è uno dei più, più belli enunciati della storia della matematica padroneggiatela, non solo scrivete, capitela cos'è? sono i numeri complessi che hanno la stessa struttura matematica del piano cartesiano e del cerchio unitario questo è un numero complesso che è sul cerchio unitario a modulo 1, quindi cerchio unitario e la posizione del numero complesso è data una volta che specificate l'angolo è qui, se, se, te, se vale teta, se raddoppiate teta il numero complesso è qui, ok? Se avete una teta che ha questa legge oraria allora al passare del tempo Inizialmente il numero complesso è qui, poi si sposta qui, poi si sposta qui, poi si sposta qui e fa un moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi. Quindi questo, questo orribile ma splendido numero complesso, io lo trovo magnifico, è un numero complesso che fa un moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi. E qual è la coordinata x di questo numero complesso? Trigonometria, cerchio complesso, um, cerchio unitario. Qual è la componente x di un punto sul cerchio unitario? È coseno! E qual è la componente y? È xeno! Ecco il denunciato che useremo nel corso. E alla i theta è uguale. La parte reale di questo numero complesso, questo è il numero complesso circolare. ecco qua, la sua parte reale è il coseno di teta. E la sua parte immaginaria è il seno di teta. Eccolo qua, magnifico! Ok? Questo è il teorema del signore Onero. Il più bel teorema dell della, della storia della matematica, secondo me. Lo dice un fisico: <coughs> perché è dappertutto. Ogni volta che avete qualcosa che oscilla, tutto oscilla, no? A ben guardare, voi avete anche gli atomi, sono un elettrone in un atomo di idrogeno sta facendo un moto circolare uniforme, quando è nello stato non eccitato si intende, attorno al nucleo che è un protone, moto circolare uniforme. Se prendo un bastone che non ho e lo attecco qua e lo vibra, oscillazioni, un circuito elettrico, un condensatore carico che si scarica attraverso un induttore, il campo, campo elettrico del, ca del condensatore muore ma crea un campo magnetico del deduttore poi il campo magnetico del deduttore muore creando un campo elettrico del condensatore e avete passaggio di energia tra elettrica e magnetica elettrica e magnetica, oscillazione, oscillazione avete una corrente che oscilla oscillazioni tutti questi fenomeni qua dalla Dall luce elettromagnetica, alle onde elettromagnetiche avete oscillazioni alle vibrazioni di una massa attaccata a una molla al bungee jumping, al circuito RCL la resistenza ahimè è smorza però se avete la. Se mettete in elio liquido avete un, un condensatore e un indutore che oscilleranno all'infinito un atomo va all'infinito, mica c'ha altro tutto questo, la fisica atomica, subnucleare l'elettromagnetismo, a chi fa la telecomunicazione agli elettrici, ai meccanici, i civili tendono a dimenticarsi che le cose si muovono, loro costruiscono cose che dovrebbero stare ferme. Poi arriva il terremoto e dice, oh sì, è vero, le cose si possono muovere. Quindi, <ride> devono capire che le cose si possono muovere e le vibrazioni è uno dei moti più importanti e quindi anche i civili dovrebbero conoscere che uh, il teorema dell'Olero, perché il teorema dell'Olero, in particolare in questa modalità qua, dove la fase dipende dal tempo proprio in questo modo descrive, appare in qualsiasi descrizione dei fenomeni oscillatori, qualsiasi cosa che sia oscillazioni, se avete a che fare con oscillazioni della vita avrete bisogno di questo oggetto qui e qui, avete bisogno di capire il numero dell'ero, del ma cos'è il numero Eulero Non c'è da aver paura, è un riciclare quello che sapete del cerchio unitario nel piano dei numeri complessi, la stessa cosa è un numero che è sul cerchio unitario avrà una certa fase che è l'angolo a cui si trova se poi quella fase cambia nel tempo questo numero si sta spostando sul cerchio se la fase cambia in maniera lineare nel tempo allora questo numero si sta spostando al passare del tempo in maniera regolare lungo questo cerchio unitario ok? Facciamo una breve pausa.